Grazie Presidente. Allora anche per noi questo è un tema molto importante, talmente importante che ci asserremo perché è già prevista dal piano sociale una graduale riduzione delle liste di attesa per i servizi di assistenza domiciliare e questo attraverso una sostanziale revisione della modalità di gestione delle stesse praticamente eh, bisognerà rivederle un po' tutte in modo da arrivare a costituire una prestazione sicura in caso di bisogno che risponda all'obiettivo di un livello essenziale però in parallelo andrà anche riformata la famigerata 355 ovviamente e, e quindi eh, e quindi questa cosa servirà sia per superare eh, l'ottica categoriale ma anche per aggiornare i valori del budget individuale, sappiamo benissimo che eh, il budget individuale eh, poi si sposa con il piano di vita delle, delle persone. E infine occorre anche definire modalità di gestione omogenee sul territorio comunale, per questo eh, la graduale, eh, il, il graduale e ponderato scorrimento de delle liste è previsto nel piano sociale, però con delle modalità precise per fare le cose eh, fatte nel modo giusto e fatte con il metodo giusto soprattutto in modo da eh, dare la risposta giusta alle, alle persone ma anche perché questa, eh, questo scorrimento renda le liste eh, e eh, i servizi omogenei su tutto il territorio di Roma Capitale visto che come hanno fatto riferimento anche i colleghi è un, eh, diciamo che per il decentramento amministrativo questa funzione si esplica eh, soprattutto nei municipi e poi eh, oggi c'è anche eh, da dirlo un'eccessiva frammentazione, per esempio alle modalità di gestione della prestazione in forma indiretta, al numero delle ore concesse nella prestazione diretta, le modalità di riconoscimento delle deroghe. Quindi per tutto questo occorre anche omogeneità nel, eh, sul, ter sul territorio e quindi per questo abbiamo previsto un eh, parziale e ponderato scorrimento delle liste nel piano sociale. L'assistenza domiciliare è comunque già oggetto di una proposta di protocollo operativa eh, con le ASL, quindi eh, noi ci asserremo, però questo è uno dei temi che ci sta più a cuore. Quindi... Eh, se, eh, se affrontato con le modalità eh, inserite nel piano sociale, io non credo che ci sia, non ci sia, diciamo, difficoltà ad assenersi su questo, su questo ordine del giorno. Grazie.